categorie contrastanti impegnate per il medesimo obiettivo gareggiano per la conquista della prosperità linee rette che delineano il grafico dello sconvolgimento umano nel quale l'uno si differenzia dall'altro per capacità di mezzi e armamenti È la lotta universale tra il ricco e il povero, dove chi sta sotto è l'indigente e chi sta sopra è il possidente. L'impalcatura che separa queste due demarcazioni è la piccola borghesia, un biascichio di opinionisti senza midollo, che difende solo idealmente l'umile, perché è subordinato da chi gli sta sopra. Un popolo pigro che si accontenta delle sue effimere comodità, pronto ad applaudire il nuovo Robin Hood finché non tocca il suo minuscolo interesse. Questa classe sociale è il muro melmoso che divide i due ceti in gara. Non esiste una via di accesso, quest'ultima proteggerà sempre la casta. Per far sì che si arrivi allo scontro diretto, servirebbe l'eliminazione totale dell'intero collettivo, no polizia, no esercito, no stipendi basici da 1.300 euro al mese, ma soprattutto no mafia, poiché quest'ultima sovente sovvenziona ogni tipo di establishment, dalle società sportive fino alla Santa Madre Chiesa. Quindi, se immaginassimo per un attimo di vivere in un mondo utopistico, lo scontro tra le due fazioni sarebbe finalmente frontale, senza filtri, dove il match verrebbe disputato a mani nude fino all'ultimo sangue e sono certo che verrebbe vinto da coloro che si sono nutriti sin dalla loro nascita solo di veleno. cortina di cui quasi tutti facciamo parte verrà processata e ovviamente condannata senza appello. processuale non si capisce bene come verrebbe svolto. Probabilmente i vincitori, ancora abbastanza, per usare un termine gentile, inalberati dalla battaglia, non ci darebbero neanche modo di dimostrare la nostra innocenza. Io per primo, se mi trovassi faccia a faccia con coloro che hanno causato il mio malessere, avrei difficoltà a mostrare indulgenza. Quindi parlavamo di ceto medio che fa da filtro alle classi più estreme. Siamo noi quelli a doversi confrontare e misurare continuamente con le regole di convivenza che noi stessi abbiamo generato ma che in fondo detestiamo. Chiusi dentro le nostre automobili, bestemmiamo tutti i santi giorni contro coloro che magari ci tagliano la strada. Ehi hey, maledetto vecchiaccio, con il cappello, togliti di lì, ma chi ti ha rinnovato la patente? oppure entrare nella testa di un cassiere di un supermercato che per otto ore si vede vomitare la merce dei consumatori impazienti di tornarsene a casa guarda questa obesa che cazzo di spesa? Nutella, merendini, ma quante schifezze ti mangi? E poi magari ti devo pagare le cure in ospedale per la tua fottuta e irrisolta ingordigia, maledetta cicciona. Insomma, siamo un purpurri di contraddizioni che usiamo a seconda del ruolo che svolgiamo Prendiamo di esempio un tabaccaio infastidito dal dover versare parte dei suoi guadagni allo Stato, che lui stesso, complice di quest'ultimo, mette sotto pressione per il mantenimento della propria attività, avvelenando i polmoni di un numero considerevole di persone. Gli stessi intellettuali senza un editore disposto a pubblicare le loro opere farebbero carte false pur di non ritrovarsi a fare lustra scarpe a qualcun altro. E allora tutta questa cultura di cui tanto ci sciacquiamo la bocca a chi è di beneficio se non a noi stessi? Prendiamo di esempio la superiorità intellettuale e artistica di un regista che fa film di alto livello, può essere apprezzata infine solo dalla stessa classe sociale che la produce e l'acquista. Sicuramente non ne trae beneficio quel popolo costretto a farsi 10 km a piedi nudi per portarsi a casa magari un litro di acqua sporca da far bere ai suoi figli. Quindi, se la nostra mediocre ricchezza fosse messa a disposizione del mondo intero comportando l'accrescimento culturale dell'intera umanità, le ragioni antropologiche e culturali che ci differenziano da sempre costituirebbero comunque uno spartiacque tra le popolazioni, non permettendo mai una vera condivisione democratica permanente, gli avversari sono necessari allo sviluppo della comprensione. Se la razza umana non avesse avuto modo di misurarsi in battaglia, probabilmente non sarebbe sopravvissuta neanche un secolo. Quindi viene da sé che la brutalità sembra inevitabile al di là della ragionevolezza. Ma se è pur vero che dovremmo sempre difenderci e combattere per qualcosa, l'intelligenza che si manifesta nell'analisi comporterà a suo modo sempre condiscendenza contro l'intolleranza. Su questo criterio bisogna misurarsi quotidianamente. Il fallimento per far sì che non si ripercuoti ad oltranza nella vita di una persona necessita di una continua autoanalisi, chiedersi il perché è la matrice del nostro accrescimento. Escludere quindi l'autocritica ci trasforma solo in mostri di ghiaccio. Ok, è giusto questa presa di coscienza, questa consapevolezza. Tutti noi dovremmo subire un processo, magari ogni anno, per giustificare i nostri comportamenti. Dovremmo farlo ovviamente senza avvocato di difesa. Dobbiamo difenderci da soli dalle accuse che ci vengono rivolte combattere fino allo stremo delle nostre forze per rivendicare le nostre scelte. In fondo questo sistema che ci consente di rintanarci come dei topi dentro le nostre case coprendo le nostre debolezze non ci matura. caldo cuscino del menefreghismo e benzina che alimenta l'idiozia. E allora perché non dare il buon esempio? Iniziamo questo cazzo di processo nei miei confronti una volta per tutte. Risulta pare che abbia combattuto tutta la vita per diventare un artista. Rompendo i timpani a familiari, amici e colleghi nel rivendicare questa sua passione. Come mai è ancora qui e non ce l'ha fatta? Cosa ha da dire a sua discolpa? Beh nulla, signor Giudice. Effettivamente sono colpevole, ho peccato di presunzione e di debolezza, è vero, ma è difficile non riflettere sul modo di operare di certi dirigenti che organizzano le carriere degli artisti, il loro modo di pensare alla conseguenza dei miei errori che si è andato a ripercuotere lentamente sullo svolgimento del mio lavoro. Le faccio un esempio semplice, Quel genere di artisti che hanno superato i 40 anni, ovviamente per la maggior parte interpreti, gli vengono assegnati autori dalla penna docile. Gli autori sono come degli stilisti che disegnano collezioni su misura per fascia di età. Le canzoni a un certo punto vanno scritte al pianoforte e l'andamento deve essere lento, la sinfonia deve essere piena di archi e scriviamo testi adatti al target. Se proprio dobbiamo fare qualcosa di ballabile deve essere congeniale per un repertorio da balere, che le vecchie signore possono ballare senza farsi venire un attacco di tachicardia, altrimenti vengono riciclati come de meme facendoli duettare con giovani cantanti su canzoni improponibili. Quindi, cosa c'entra con il suo fallimento? Voglio dire, poteva scrivere quelle quattro canzoni che le chiedevano. Non capisco cosa c'è da rivendicare. In fondo, è il suo mestiere. Non solo potevo, signor giudice. L'ho fatto. Ho una marea di brani, lenti, veloci, dance, reggaeton, che mi hanno tolto il tempo di fare qualcosa di superbo. Di questo sono anche abbastanza incazzato. In più quella fetecchia di brani che servivano a riempire le bocche di parole inutili per cantanti inutili, nessuno me le apprese, causandomi una notevole scocciatura oltre che una grave perdita di tempo. Voglio dire... Invece di richiedermi certe tipologie di opere conformate in target prestampati, con il solo scopo di semplificare con la loro collocazione il loro lavoro, non sarebbe stato più utile per la loro e la mia, soprattutto, dignità, sbarazzarsene a beneficio dell'intera umanità per alzare quantomeno il livello culturale della società in cui viviamo. In fondo, nessuno qui dice che non deve esserci un mercato rivolto ai bambini ma la musica non è solo a far loro gli infanti le posso assicurare se ben nutriti non sono così stupidi quindi me lo dica lei signor giudice chi è qui che ha fallito signora autore comunque glielo dico probabilmente è vero ma se lei firma un contratto non è per innalzare il livello culturale dell'umanità non è questa la sua missione la sua missione riguarda la capacità di interpretare il mercato che evidentemente non ha saputo fare non fornendo buone canzoni è palese e non ci credeva abbastanza il fallimento di quelle composizioni si manifesta per le cose che sta asserendo altrimenti le avrebbero prese secondo questo giudice sarebbe solo a causa mia e non delle menti che mi hanno ingannato ma non mi farò fottere così facilmente secondo lei perché avrei fatto l'autore se avessi disprezzato l'intero parterre artistico chi mi ha scritturato ha creduto in me non per le carte false che secondo lei esponevo ma perché ne ha riconosciuto un valore. Ciò quindi contraddice quanto lei afferma. Non è importante quanto io ci credessi. Ciò che conta è che quelle opere avevano valore secondo il loro giudizio. Viceversa, non sarei riuscito ad annusare neanche l'odore del contratto firmato. Quindi non è a causa delle mie opere o di un mio credo il fallimento ma del mancato smistamento. Sì, riconosco una certa sciatteria, una noncuranza nel non mostrarmi troppo entusiasta di certi testi, ad esempio che venivano scritti, o di qualche cantante che ha esibito le mie canzoni ma le posso assicurare che ogni santo giorno ero nel mio fottuto studio a buttare giù note per convincere l'acquirente. Se ciò che scrivevo non mi fosse piaciuto, non sarei riuscito neanche a sedermi su quella seggiola. Senza entusiasmo le posso assicurare che questo mestiere non si fa». avviciniamo al nocciolo della questione <ride> lei ha parlato di mancato smistamento che cosa intende dunque che le sue opere non venivano adeguatamente esposte a favore di altri? non lo so signor giudice fatto sta che qualcun altro riusciva a vendere le sue e mai le mie e come mai? Secondo lei avveniva questo? Beh, forse perché ero o sono troppo snob per andare a battere i pugni sul tavolo. Troppo snob o troppo debole e indolente per farlo? Vede... La sua superiorità apparente di quale spesso si fa scudo forse non è altro che una scusa che lei si è creato perché non ha avuto le palle di misurarsi direttamente con il giudizio. Ho dato. mi hanno beccato hanno scoperto la mia viltà in quanto in fondo difendono se stessi dando dell'incapace all'avversario perché loro stessi sono incapaci di misurarsi in battaglia quindi l'avrei fatto anch'io ho fallito per vigliaccheria <sussurra> «Signor giudice, le posso assicurare che ho fatto di tutto inizialmente per esserci. Ma questi non si accontentavano mai. Devi scrivere con quello, devi scrivere con quell'altro, devi andare di su, devi andare di giù. Una volta scrissi una canzone bellissima, si chiamava Porcellana. Era un'opera d'arte. Sa cosa mi disse il mio A&R? Invece di scrivere Porcellana... Dovevi scrivermi l'esercito del selfie. Come si fa con questi, che invece di tirarti su, ti buttano giù? Troppe personalità da affrontare, troppe anime diverse, troppi silenzi, troppi contrasti da sottomettere, e poi troppi accordi, troppe melodie, troppi arrangiamenti da fare, così non è umanamente possibile fare questo lavoro beh sì, devo ammettere che la pressione che si richiede è abbastanza estenuante signor autore ma queste sono le regole del gioco ci sta o non ci sta ci sto ci sto ci sono sempre stato, ma ci sono delle cose che non sono dipese da me. A metà della mia carriera autoriale iniziai ad avere attacchi di panico. Mi ricordo il primo in assoluto. sai presto per finire di produrre un brano che avevo scritto per francesco renga c'era grande aspettativa su di me perché quel nuovo repertorio che dovevo presentare era molto bello e sentivo la pressione pulsare nelle vene a un certo punto vidi il buio io non ero più dentro di me mi vedevo fuori con mano la follia iniziai ad urlare in casa da solo non sapevo più come rientrare dentro il mio corpo mi rovesciai la ciotola d'acqua del cane in faccia una scena pietosa urlavo come un pazzo il cuore mi stava esplodendo i vicini mi sentirono ovviamente chiamarono l'ambulanza, per farmi calmare mi dovettero sedare. Da quel giorno non riuscì più a fare un passo da solo. Non guidavo, non montavo su un treno. Anche andare a fare la spesa era diventato un problema. Questo stato di cose è durato quasi due anni, tanto che i miei editori non sapevano più cosa farsene di me. Riuscì a superarlo fregandomene della morte, così un giorno montai in macchina, andai da uno spacciatore, feci un tiro di coca e partì per Milano. Varcato il casello autostradale di Milano, iniziai a piangere dalla felicità. Fu come rinascere una seconda volta. Questa volta però era un vaso rotto, incollato con il bostick. deve concedermi quest'attenuante signor giudice ci sono degli aspetti che non si possono comandare ci riteniamo persone infrangibili e immortali fino a quando non si rompe qualcosa dentro di noi io ho fatto di tutto per onorare il mio lavoro che è anche il mio scopo di vita ma ci sono delle cose che non collimano perfettamente con ciò che è la nostra natura Se siamo nati con qualche difetto, prima o poi ti si presenterà il conto. Quel difetto ti verrà a trovare con tutta la sua prepotenza, cambiando la natura delle cose che ti stanno attorno. Il sole che ci riscalda ogni giorno diventerà incandescente. Le tue gambe si trasformeranno in coda di lucertola. La percezione dei colori non sarà più la stessa. Un cielo celeste diverrà e il tuo cuore di leone si trasformerà in quello di un agnello prima di essere scuoiato. Se proprio deve condannarmi non lo faccia per codardia perché l'ho sempre combattuta estenuamente faccia semmai per incompatibilità con questa società che spreme le persone fino a portarle all'esasperazione ci sono persone più adatte a sostenere la causa devo ammetterlo se non mi andava di scrivere o il brano non mi piaceva non lo scrivevo punto e basta e a testimonianza della mia apparente negligenza due o tre autori possono dimostrare quanto dico malgrado non volessi essere ciò che sono ciò che sono sempre sarò bene signor autore io non credo ci sia bisogno di condanna il suo essere ciò che è la condanna di fatti a un continuo supplizio. Le sue analisi continue sul modus operandi di questa società in fondo non ci riguardano. E poiché la sua esperienza dimostra che la cortina nell'essere, ciò che non si è, secondo lei è invalicabile l'utilizzo delle sue competenze al servizio della collettività ahimè rimangono inutilizzabili ok quindi come vedete ragazzi non mi sono assolto Forse non mi merito il paradiso per questo, ma insomma di coraggio ne ho da vendere, ad ammettere pubblicamente le mie colpe. Questo almeno dovete concedermelo. Forse è un giudizio anche un po' troppo severo il mio. In fondo ho marchiato a fuoco sulla mia pelle tutte queste esperienze che adesso in qualche modo so gestire. Quindi autocoscienza sì, ok ma non sono disposto a bruciare in questo purgatorio neanche un giorno in più ne ho ancora di cose da dire prima di crepare sto correndo sulla stessa linea parallela di quei fottuti bastardi che mi stanno sopra mi sono preso ammazzate sulle palle per dimostrare il mio valore e fa male porca puttana e sono certo che molti di loro non ne sarebbero capaci che sono viziati dalla loro opulenza, mentre io mi sono nutrito solo di veleno. Ok ragazzi, anche per questo episodio è tutto. Ehm Sto pensando di eh, fare ancora una puntata mh, prima delle vacanze di Natale e poi al nuovo anno vediamo se riprendere la serie o chiuderla qui. Ovviamente anche qui l'invito a dirmi la vostra è importante e quindi nulla. Appuntamento al prossimo episodio della serie L'Etica di un artista mancato. Ciao!